Grazie, grazie Presidente. Eh, devo dire che sono un po' emozionato ad uh, intervenire in quest'Aula come non mi accadeva forse dai uh, primi tempi della scorsa Consigliatura perché stiamo vivendo, penso tutti quanti, un momento, un momento storico. Uh, io me ne sono accorto, può, può sembrare banale, uh, quando in questi giorni uh, sono stato molti giorni a casa con mio figlio di due anni eh, facevo fatica a spiegargli quello, quello che stava accadendo e quindi da lì si capisce che stiamo vivendo un qualcosa di, eh, di veramente storico. È un momento anche nel quale si apprezzano magari alcune cose solamente dal momento che mancano. Eh, penso che tutti i colleghi saranno d'accordo con me, ad esempio il pubblico nell'aula Giulio Cesare. Eh, svolgere una seduta senza pubblico almeno a me fa eh, onestamente un effetto eh, molto, molto strano. Sono però contento, orgoglioso di essere qui oggi, eh, perché penso questa seduta fosse assolutamente, assolutamente necessaria. Mi ricordo c'era un consigliere della scorsa consigliatura, qualcuno se lo ricorderà, eh, che spesso ricordava che nell'Aula, nell'Assemblea Capitolina, tutti noi ovviamente non siamo stati nominati, ma siamo stati eletti dai cittadini e rappresentiamo la città di Roma. E quindi il fatto che oggi la città di Roma, qui oggi è riunita, rappresentata ovviamente dai propri consiglieri eh, comunali, a discutere di temi, proposti, a mettere, proposte, a mettere insieme anche le difficoltà eh, del momento, lo trovo un qualcosa di assolutamente utile e anche eh, simbolico. Diamo eh, comunque l'esempio e mandiamo un messaggio forte che c'è una città comunque viva, che sta cercando in questi giorni, devo dire, in maniera assolutamente all'altezza di limitare i disagi, di limitare il contagio e che poi soprattutto guarda già al futuro, un futuro speriamo che sarà il più vicino possibile, ma sicuramente un futuro dal quale ripartire. Notavo il silenzio del pubblico, chiederei anche ai colleghi di... il silenzio per il fatto che il pubblico non c'è. Chiedo anche ai colleghi colleghi comunque di, di, di seguire un pochino gli interventi. Qui dicevo, siamo in un momento, in un momento storico, in un momento anche in cui capiamo l'importanza eh, di altre cose, dalla necessità di accelerare verso una transizione digitale. Penso al tema dello smart working che è tornato eh, preponderante alla ribalta nel dibattito al cittadino. Non solo. Anche su questo tema, ricordo, eh, fu in prima linea sia nella scorsa concedura che in questa, insieme al collega Angelo Sturni, per cercare di eh, portare questa modalità efficace eh, anche all'interno di Roma Capitale e delle società partecipate, oppure capiamo quanto eh, magari eh, tanti spostamenti che compiamo ogni giorno, oggi che sono diciamo così più razionati, magari possono essere evitati o possono essere degnamente sostituiti da... Una videoconferenza, ovviamente anche con benefici per, per l'ambiente. Quindi dicevo, dobbiamo sicuramente eh, portare avanti una transizione verso l'innovazione, o al contrario, chiedo però veramente ai colleghi di. Provare... Colleghi, per favore, silenzio. Consigliere Politi, prego, consigliere o, dicevo anche la riscoperta di alcune pratiche, come può essere quella magari di fare il pane a casa. Uh, perdonatemi queste divagazioni, Presidente, però uh, ci tenevo un pochino a condividere con voi questo, questo momento uh, sicuramente importante che tutti, che tutti stiamo vivendo. Per andare invece ovviamente più sul tema che sapete uh, mi compete, che è quello della mobilità, ovviamente in questi giorni abbiamo lavorato ovviamente appunto, con modalità uh, informatiche e tecnologiche, uh, con, uh, con l'assessore calabrese che vedo qui, con uh, i nostri uh, dirigenti, con uh, i uh, dirigenti delle nostre società partecipate, Atac Roma Servizi, uh, su tutto ovviamente per cercare anche su questo importante tema, ricordiamoci che il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale, chiaramente di capire quali possano essere le misure eh, più adatte, più utili, fermo restando che chiaramente ci sono diversi punti di vista, io come sempre in questi giorni mi sono confrontato con tanti autisti del trasporto pubblico, con tanti operatori eh, del servizio taxi che ovviamente non stanno passando un momento facile come, eh, come tutti e chiaramente poi gli atti, gli ordini del giorno eh, che andremo a discutere eh, ovviamente recepiscono le normative di rango eh, superiore dai decreti del Presidente del Consiglio, alle ordinanze del Presidente della Regione Lazio e abbiamo cercato di adottare eh, tutti quanti una rimodulazione eh, del servizio per garantirlo, ma chiaramente rispondendo ad una eh, domanda che una domanda di trasporto che inevitabilmente è cambiata. Devo dire, eh, ho anche apprezzato oggi eh, mi fa molto piacere questo clima eh, collaborativo tra maggioranza e opposizione. Siamo tutti impegnati con un alto senso delle istituzioni, con un alto senso di responsabilità e questo devo dire è fondamentale e va sottolineato perché rappresentiamo tutti la nostra città in un momento molto molto difficile e molto molto delicato. Quindi anche questo è fondamentale, anche qui è bene che noi diamo l'esempio e che i nostri cittadini facciano altrettanto perché crisi di questo tipo chiaramente si superano solamente con un alto senso civico con un alto senso di appartenenza a quello che è eh, un senso di appartenenza ad una comunità che può essere dal piccolo del condominio al grande di una nazione perché chiaramente tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, tutti siamo chiamati ad avere eh, un'attenzione particolare perché ogni nostro gesto in questi giorni può avere degli effetti eh, importanti sugli altri. Io ad esempio da sempre mi piace fare attività fisica, andare a correre, il decreto in teoria l'avrebbe consentito in questi giorni ma ho detto meglio evitare perché eh, qualsiasi tipo di spostamento può essere a rischio o possiamo mettere a rischio gli altri. Quindi eh, ancora una volta Presidente ringrazio anche lei che si è fatto promotore eh, di, questa, di questa seduta eh, e devo dire è stato un, un consiglio e sarà ancora un consiglio molto importante per tutti e per la nostra città. Grazie ancora.